Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi, allora innanzitutto mi scuso per questa mia breve assenza, però in, se in settimana e per qualche altra settimana sarò un pochino assente, però eh, se ci saranno dei glitch li porterò, allora in primis per fare questo glitch dovete avere un amico, un centro operativo mobile, quindi questo eh, richiede un bunker ragazzi e basta, è una LG Retro Custom Allora, quando avete tutti questi requisiti eh, Entrate nel centro operativo mobile con il vostro amico E il vostro amico dovrà rimanere lì Nel centro operativo mobile Senza fare nulla ragazzi, per tutto il tempo E aspettare voi che fate il glitch A questo punto ragazzi, prendete la vostra LG Retro Custom e vi avvicinate al centro operativo mobile entrate dentro il centro operativo andiamo a vedere tutti i passaggi eh, passo passo scendete dalla vostra LG ed uscite dal centro operativo mobile a questo punto ragazzi che cosa andremo a fare apriremo il telefono andremo in leggendari motosport e andremo a comprare una LG normale e l'andremo a sostituire con quella che è dentro il centro operativo mobile una volta sostituita dovremo semplicemente aspettare il messaggio di consegna dell'auto una volta consegnata l'auto dobbiamo entrare nel centro operativo mobile dove ci sarà il nostro amico ovviamente dovremmo salire nella nostra elegi uscire dal centro operativo ragazzi e ritornare nel centro operativo questo è un passaggio che dovremmo fare perché altrimenti il glitch non riuscirà allora questo glitch ragazzi io l'ho visto da un brasiliano suppongo sia stato un brasiliano l'ho visto pure di sfuggita, quindi non mi ricordo neanche chi è, però parlava portoghese, quindi suppongo che era brasiliano e una volta fatto ciò ragazzi ci tenevo a precisarlo perché non è il mio insomma una volta fatto ciò che cosa dovete fare? dovete eh, fare richiedi veicolo personale ragazzi il passaggio che avete appena visto di uscire ed entrare eh, nuovamente nel... Mm, nel centro operativo mobile serve apposta a questo in maniera tale che quando noi faremo richiedi di veicolo personale ci porterà la LG retro custom a questo punto quando ci sarà arrivata la LG retro custom dovremo entrare in garage un garage che abbia un posto vuoto che non lo abbia io per esempio sto rientrando nel garage dove ho preso la elegy quindi il posto dove mi riposizionerà la elegy eh, sarà quello iniziale non serve un garage specifico potete farlo con qualunque garage anche con quelli dei tuoi posti l'importante è che abbiate il centro operativo mobile a questo punto ragazzi per guadagnare tempo per continuare la duplicazione che eh, ovviamente sarà lo stesso passaggio che avete visto dovete comprare un'altra elegi e sostituirla con quella dentro al centro operativo mobile una volta comprata ve ne andate nello santos custom e cambiate la targa ragazzi qui ci sono due opzioni allora se cambiate la targa e mettete la targa personalizzata ci può stare che vi apparirà il blocco giornaliero se invece eh, non cambiate la targa ma cambiate semplicemente il colore l'auto che voi avrete avrà una targa numerica che sarà quella della lg che noi abbiamo acquistato quindi automaticamente non avremo targhe cloni ma avremo tutte targhe diverse e forse avremo anche la possibilità di vendere più auto eh, Giornaliera, insomma io adesso non so quanti di voi avranno il blocco ragazzi io per questa questione del blocco ci sto lavorando però comunque sia eh, il mio tempo è poco e quindi diciamo mi sto cercando di prestare ragazzi per ripetere il glitch dovete solamente rifare tutto quello che avete visto io qui ho duplicato tre auto però il video era troppo lungo e quindi l'ho tagliato detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ragazzi! che